No, ci sono proprio tutti. Oh quelli non è l'handicappato dei ma ci sei anche che battuta di merda. voglio esprimere la nostra profonda indignazione per la disgustosa battuta del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che al Family Day dello scorso sabato, rispondendo ad un giornalista delle Iene, ha esclamato ma questo è il Family Day, non l'handicappato dei a Maurizio. Ah no ci sono proprio tutti. Oh ma sputato. Non è l'handicappato dei. Ecco l'utilizzo peraltro fuori dal tempo del termine handicappato come insulto è deplorevole e schifoso per qualsiasi cittadino figuriamoci perché ha un ruolo pubblico Gasparri deve dimettersi dall'alta carica che ricopre e direi ritorarsi per sempre dalla politica. Io, in quanto handicappato, avrò le mie disabilità, ma le assicuro che sono capace di mandare il vicepresidente del Senato a fanculo. No, onorevole, onorevole Dall'Osso, per favore. Grazie. Ma che battuta de merda.